Con l'aumento costante della popolazione umana, le risorse alimentari diventano sempre più un argomento spinoso. La produzione deve coprire sempre più bisogni e ogni anno le risorse mondiali finiscono prima di quanto si pensi. Il 28 luglio 2022 avremo consumato tutto quello che la Terra riesce a produrre in un anno, ben prima della fine dell'anno. In altri termini stiamo consumando risorse come se avessimo a disposizione quasi due pianeti invece che uno. Questo è, è mostrato dal sito overshootday.org che ogni anno si occupa proprio di monitorare l'impatto dei consumi umani eh, sulle risorse naturali del pianeta e l'alimentazione è una grossa fetta di questi consumi. Cosa possiamo fare per migliorare la situazione nel nostro piccolo? In Europa esiste la possibilità di informarsi eh, tramite canali ufficiali. In particolare c'è un organo, il Consiglio Europeo, per l'informazione sull'alimentazione che abbreviato è EUFIC dall'inglese e, e si occupa proprio di dare informazioni utili per un'alimentazione più sostenibile e rispettosa dell'ambiente e ovviamente sana. In particolare il sito dell'EUFIC scrive due pagine molto dense di informazioni riguardo una prima pagina con indicazioni generali e una seconda pagina in cui si danno dei veri e propri consigli pratici. In questo video cercherò di riassumere e riunire queste indicazioni per rendere il tutto più immediato e ovviamente comunque trovate i link delle pagine di cui parlo qui sotto in descrizione.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 pilastri fondamentali ridurre il consumo alimentare ridurre gli sprechi e passare a una dieta più vegetale che animale il primo punto è la palissiano se ciascuno di noi consuma di meno è ovvio che le risorse saranno a disposizione di più persone d'altronde siamo in una società che abbonda di persone sovrappeso e obese e ridurre i consumi non comporterebbe uno sforzo fisico anzi Probabilmente oltre a dare una mano all'ambiente si darebbe anche una mano alla salute di molte persone. Il secondo punto sugli sprechi alimentari è critico. Quello domestico, secondo l'EUFIC, riguarda il 53% degli sprechi complessivi e produce abbastanza CO2 da poter essere paragonato al consumo di Stati Uniti e Cina. Su questo ehm, possiamo... E dobbiamo intervenire una corretta gestione della spesa è fondamentale per evitare gli sprechi cerchiamo di non far scadere gli alimenti e organizziamo il frigorifero a dispensa in ordine di scadenza ovvero quel che scade prima va consumato prima il terzo punto è forse quello che più impatta sulle abitudini quotidiane. Non c'è nulla di difficile nel mangiare legumi e cereali invece di carne e pesce. Addirittura i secondi vegetali elaborati di cui abbiamo già parlato tempo fa sono preferibili ai prodotti animali dal punto di vista della salute. Um, il problema però è che non sono alimenti a cui siamo abituati e spesso vengono trascurati, preferendo un secondo di carne e pesce. Uh, la carne rossa soprattutto è uno dei prodotti con maggior impatto ambientale e questo oltre a non essere eccezionale dal punto di vista salutare eh, la rende anche una seconda scelta dal punto di vista della sostenibilità le indicazioni pratiche seguono questi tre pilastri prima di tutto cerchiamo di aumentare il consumo di frutta e verdura a tal riguardo non sempre il chilometro zero è una buona scelta perché se l'alimento a chilometro zero non è di stagione significa che è coltivato in serra, che è più impattante rispetto a una coltivazione stagionale. Cerchiamo di evitare di mangiare troppo, soprattutto dolcetti e prodotti molto lavorati. La produzione di questi alimenti è molto poco sostenibile e un consumo minore può migliorare la situazione. Allo stesso tempo concentriamoci sulle proteine vegetali più di quelle animali. Addirittura consiglierei una giornata alla settimana totalmente vegana, anche solo un giorno senza prodotti animali a settimana ha un impatto notevole sulla salute eh, e anche sull'ambiente. Sempre per l'idea di mangiare alimenti grezzi, meglio puntare sui cereali integrali, la cui lavorazione è meno pesante dal punto di vista industriale e quindi eh, ambientale. Eh, rispetto a quelli raffinati eh, anche il pesce sarebbe da scegliere oculatamente eh, alcune marche hanno un bollino di rispetto per l'ambiente in ogni caso il consumo di una o due volte a settimana come suggerito anche dalle linee guida è sufficiente Infine, gli ultimi consigli riguardano eh, i latticini, che andrebbero moderati soprattutto perché è conseguenza dell'allevamento, che è molto poco sostenibile, eh, il consumo d'acqua del rubinetto invece di quella in bottiglia e di evitare di comprare prodotti con imballaggi per quanto possibile. Ad esempio, perché comprare mele confezionate quando si possono comprare quelle sfuse? In definitiva, le azioni che possiamo compiere per rispettare di più l'ambiente non sono impossibili e possono portare giovamento anche a noi stessi. È bene quindi prendere in considerazione questi suggerimenti e provare a seguirli quanto più possibile. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande fatemele pure qui sotto, io sarò felice di rispondere. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!